Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di fiori di zucca e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono fiori di zucca, parmigiano, mandorle, basilico fresco, spicchio d'aglio senza anima, sale, pepe nero e olio evo. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo pulito i fiori di zucca, eliminato i pistilli, e lavati sotto l'acqua fredda. Mettere nel boccale il parmigiano e tritare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le mandorle, l'aglio e il basilico. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 8 Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i fiori di zucca. L'olio. Il sale. E il pepe ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Trasferire in vasetti di vetro con chiusura ermetica. Pesto di fiori di zucca e mandorle.